Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi eh, che potete fare da soli. Per fare questo glitch avete bisogno di un bunker pieno eh, di LG con una faggio, ci deve stare anche una faggio e l'auto che volete duplicare e un centro operativo mobile con una LG RH8 dentro. Dopodiché vi mettete fuori dal bunker, aprite il telefono e andate a selezionare partita veloce e selezionate il primo colpo il colpo del, dell'apocalisse allora io ragazzi ho mandato eh, molto molto a rallentatore eh, il tutto il passaggio però lo dovete fare velocissimi e mh, in pratica non appena si toglie il telefono dovete riaprire in fretta in fretta il telefono e vi posizionate su attività casuale insomma su partita veloce ragazzi aspettate una ventina di secondi in, questa, in questo modo diciamo alcune volte vi può caricare il colpo quindi se vi carica il colpo eh, dovete prendere e ripetere questo passaggio quindi quando avete aspettato una ventina di secondi cliccate su partita casuale una volta cliccato su partita casuale andate avanti fino a quando vi dice solo dopodiché fate il cerchio e uscite da questa situazione se il glitch eh, avrà funzionato vi troverete buggati e potrete guidare un vostro veicolo dentro la base militare dentro la base operativa scusate ragazzi ma mi sono incertato quindi a questo punto una volta entrati dentro eh, la base operativa ci renderemo subito conto che il glitch ha funzionato o meno perché eh, come vedete non abbiamo più il simbolo crew eh, in quel cerchio che dovrebbe essere quello che abbiamo qui davanti ragazzi. vedete che non c'è più il simbolo crew e quindi vuol dire che il glitch ha funzionato in caso contrario che voi vediate il vostro simbolo crew nel cerchio allora eh, il glitch non ha funzionato e lo dovete ripetere invece se ha funzionato avrete questa situazione quella che state vedendo o meglio potrete guidare nel vostro, nella vostra base operativa a questo punto prendete l'auto che volete duplicare io in questo caso prendo la mia LG RH8 e la metto posizionata qui ragazzi vicino al cerchio giallo quello dell'uscita in pratica e mi metto in maniera che non si apra la portiera ragazzi perché in pratica a noi serve il teletrasporto qui eh, dobbiamo prendere il faggio ragazzi serve per questo motivo il faggio fatelo con il faggio non mi chiedete perché con il faggio non lo so e... comunque fatelo con il faggio quindi mettete il faggio in una posizione che blocchi la portiera eh, diciamo destra dell'auto in maniera tale che eh, noi faremo il teletrasporto dovremo teletrasportarci nell'auto come adesso andiamo a vedere come vedete appare anche eh, il diciamo il menù che ci lascerà uscire quindi noi quando saremo pronti quando avremo fatto le nostre varie prove dovremo schiacciare triangolo e quasi insieme x per accettare il messaggio di uscire dal centro dalla base diciamo no ragazzi con questi centri queste basi ma in una maniera assurda una volta fuori ragazzi che cosa dovete fare dovete prendere chiamare il centro operativo mobile una volta chiamato il centro operativo mobile non ci resterà che aspettare che arrivi quando è arrivato il centro operativo mobile andiamo verso il centro operativo mobile ragazzi e mettiamo la nostra LG dentro il centro operativo mobile allora qui eh, potrebbe accadere che vi da eh, deposito veicolo personali cioè che è vuoto insomma che vi lascia entrare eh, normalmente dovrebbe mettervi questo messaggio e se non lo mette eh, magari il glitch non funziona, si bugga e dovete ripetere il glitch e cambiare sessione è un po' rompicoglioni sto glitch ragazzi eh, però è così mh, funziona così, io ragazzi l'ho visto da un giapponese l'ho visto, l'ho tradotto da un giapponese che questo scrive solo neanche parla e quindi eccolo qui ragazzi, allora a questo punto che cosa dovete fare una volta usciti dal centro operativo mobile dovete entrare in una gara creata da Rockstar non ha importanza quale genere di gara io sono entrato in una gara stante comunque la prima gara che mi è capitata e come avete occasione prendete e uscite dalla gara non c'è tempistica, non dovete essere veloci assolutamente va benissimo così insomma a questo punto quando respawnerete avrete la vostra auto al lato e potrete dirigervi verso la base operativa ragazzi fate questo passaggio non lo saltate perché io eh, prima di portare il glitch ho fatto svariati tentativi per vedere se funzionava come funzionava e come reagiva il glitch e ho provato anche a mettere la, la lg direttamente nella base operativa però che cosa è successo ragazzi che si è buggato e ho dovuto riavviare l'applicazione o comunque sospendere l'applicazione a questo punto vi dirigete verso la base operativa e come avete appena visto ci dirà che la base operativa è piena perché la LG che era nel centro operativo mobile era venuta nella base operativa e adesso è ritornata nel centro operativo mobile ragazzi è abbastanza semplice il glitch l'unico intoppo è il primo passaggio che un pochino rompi i coglioni che sarebbe quello lì del diciamo del telefonino però se ci pigliate la mano e se avete pure un pochino di culo magari una bottarella di culo che non guasta riuscite a farlo abbastanza bene insomma l'unica cosa ecco, è che quando sentite il countdown che sentite il conteggio alla rovescia eh, prendete e cliccate direttamente su attività in maniera tale da non far partire il countdown e il colpo e poter ripetere il glitch detto questo ragazzi un saluto a tutti al prossimo video